Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video, finalmente siamo arrivati in quel di Magione con molto molto margine e molto miglioramento rispetto a come ci eravamo presentati a Vallelunga quindi ci vediamo subito dopo l'intro con il primo turno di Libere It's really simple if you look at it that way mm. Time that we get by with money We don't know Pockets empty but us are full anyway Hey di libero è andato e è andato più che bene prima posizione e con ovviamente la pista che stanotte ha piovuto quindi ci troviamo nelle condizioni che mi piacciono e ovviamente è tutto quanto da migliorare è tutto quanto in ballo è tutto in gioco perché la pista è molto umida le gomme le slick ovviamente vanno molto interpretate quindi ci vediamo poi ci, ci, non possiamo ovviamente toccare nulla perché Uh, ovviamente le, le qualifiche saranno asciutte e domani è prevista molta pioggia. Quindi cerchiamo di capire adesso la macchina com'è, cerchiamo di interpretarla al meglio possibile e poi, poi si vedrà. di libera è andato ancora una volta più uno ma c'è qualcosa che non va purtroppo slitta la frizione e ahimè non possiamo fare la gara così quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e sostituire i dischi della frizione non è un lavoro semplice ci vorranno circa 2-3 um, ore però non siamo troppo attrezzati quindi dobbiamo trovare il modo di farlo nel minor tempo possibile purtroppo salteremo due turni di libera eh, che vanno però ad aiutarci poi speriamo con quello che sarà la frizione nuova in qualifica quindi andiamo al lavoro e ci vediamo per le qualifiche Anche se non si è visto il giro perché purtroppo la GoPro mi sta facendo dannare, continua a darmi errori su errori su errori. Purtroppo nella seconda parte della qualifica mi ha tagliato il video e mi ha danneggiato il video, anzi. E quindi non ho il video della, del giro di qualifica. Comunque P2 ha un decimo da Tarani, quindi ci siamo perché siamo lì. Domani mattina la gara 1 dovrebbe essere bagnata anche se ancora è tutto un punto interrogativo. La cosa certa è che questa notte piove, quindi speriamo che domani mattina sia bagnata come si deve. Questa sessione di qualifica è stata molto dannata perché, come avrete visto, sono rientrato tantissime volte e purtroppo prima eh, mi si è alzata la carena posteriore perché rimontando la macchina tutto all'ultimo secondo non abbiamo messo i bulloncini che serravano il coperchio superiore della vettura. Poi, una volta serrato il coperchio della vettura, si è perso il tappo della benzina perché purtroppo eh, ha fatto benzina mia sorella quindi aveva avvitato male il tappo e non, non, non si può dare la colpa a nessuno e quindi avevo la benzina che mi fuoriusciva e mi andava sulla ruota Bene, se vado il liquido sullo pneumatico c'è poco da fare si perde aderenza però Nell'ultimo giro, il Giro della Morte, sono riuscito a fare il secondo posto, quindi ottimo così. Adesso ci vediamo domani mattina, appunto come vi ho detto prima, per Gara 1. Ciao amici!